Grazie Presidente. Eh, dunque io non ho avuto il piacere di lavorare con lei, però ho avuto modo di conoscerla per altri percorsi, e in molti casi condivisi, ancorché ci si occupava di ordini di studio, di competenze diverse e anche con ruoli diversi, perché io l'ho conosciuta co mentre ero a scuola, insegnavo in un liceo, quindi la... L'assessore Coscia si occupava come stato per competenza, no? in maniera specifica delle scuole di competenza di Roma Capitale, però ripeto, ho avuto modo di conoscerla per rapporti e questioni che finivano poi col ricadere anche sulle scuole superiori. E, ed effettivamente eh, non, non ho remore a definirla una persona di grande spessore culturale, ma anche e soprattutto di grande spessore umano. Ehm, quindi una donna, dico per certi aspetti, eccezionale, che ha saputo coniugare la severità, perché era una persona molto severa, ma una persona che sapeva quello che voleva e sempre nell'ottica di grande, grande rapporto umano. Quindi veramente consegno all'Aula il voto favorevole del Movimento 5 Stelle e augurandomi con, insieme con tutti che si possa veramente intitolare una scuola a quella che senza offendere nessuno mi permetto di definire forse il più, il più grande assessore alla scuola che Roma Capitale abbia mai avuto. Quindi il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Mm. Grazie.